possono avere quasi, la mantengo sempre, invece, qualunque nome può avere, basta che siamo uno spazio nel mezzo. Ok, quindi io posso chiamare anche Peppino? Anche sto cazzo lo vuoi chiamare. Allora chiamiamo il suo cazzo. Salve a tutti! Oggi sto male e lascio la reddita della mia programmazione a lei. Se okay. vi ricordate la video precedente, lei è Lucilla, che è... Sono una studentessa di dottorato in lettere classiche, quindi quanto c'è di più lontano penso dall'informatica e da tutto quello che riguarda un computer. Allora, oggi ho fatto venire a Lucilla dicendo di registrare un video senza dirle, come ho fatto la volta scorsa, di cosa devo fare. Ora, l'unica informazione che lei aveva è quella che le ho detto... Che devi stare sul pezzo. E comunque dire, Tu hai delle aspettative? Guarda, io so qual è il tuo. il tuo fetish ok <ride> informatico su Dimagini. Io che chatto con il computer. Quindi secondo me sarà qualcosa che avrà a che fare con come si chiama il terminale? Ci avevo pensato, E non sei molto lontana, e in realtà ti farò fare. Cioè, sempre, sempre certando il tuo primo programma al computer. Beh, guarda, a me mi dispiace per questo programma che nascerà da me perché sono un po' disaggiato. <ride> allora, allora, io come vedete io sto malissimo, sono raffreddatissimo, quindi facciamo in fretta così tipo le istruzioni. Anzi, mm -hmm. prima di tutto, che esperienza di programmazione hai? Zero, zero proprio. Meno di zero. Cioè più negativa, negativa, tipo zero assoluto Per ogni giorno mi prendo un ricordo Allora, io ti do due scelte okay. Tu puoi scegliere o un linguaggio di programmazione facile mm -hmm. o un linguaggio di programmazione difficile Beh, penso che ti puoi aspettare a me una risposta Quello difficile? No, beh... Guarda, ci avevo pensato, ma poi non voglio umiliarti, quindi no, farà quello facile. E la scelta del linguaggio facile l'ho fatta ricadere su Python. Ah, sai che lo può? C'ha cioè, Python? No, neanche. Secondo te che lo può avere? Un pitone. Solo perché si chiama Python. Ma c'è, cioè, ma... Ma, cioè, ma stiamo andando malissimo. Allora, ricomento che lei non sa un cazzo di programmazione, farà il suo primo programma, in realtà ne farà fare due. Quale? Le ho del contratto <ride> già cambiando. Sì, sì, sì. È un po' come la Meloni, cambia il programma... Ah, ok! Ah, così, on the fly! Come il Presidente! <ride> no, il Signor Presidente! Il Signor Presidente Onorevole Giorgio Meloni! Non sbagliamo, poi. No, titoli. per carità! Perfetto, noi andiamo qui dietro, perché ti farò mettere al computer, ti farò anche utilizzare il mio computer La tua scrivania, soprattutto! È la mia scrivania! Un onore! Ehm, c'è un altro trucco! Cioè, tu oggi non farai solamente i tuoi primi due programmi, imparai i tuoi linguaggio di programmazione, ci mancherà anche Le cose stanno cambiando, Vedi come cambiano? Guardi! Come ho firmato! Che per la ogni volta utilizzerai Linux. No, ma a parte Linux, che secondo me non mi disturberà tanto, perché sarò inconsapevole, capito? Per me potrebbe essere tipo... Ma te disturba uno, i due schermi. A me disturba, ci siano due schermi, che a me <ride> disturba l'idea che quando cerco la freccetta sullo schermo la freccetta sia nell'altro, io non lo vedo, perché non ci penso. E poi questa freccetta deve passare attraverso il vuoto cosmico Vabbè, è il vuoto cosmico! Guarda, <ride> <ride> tutto è regolare Quindi tu utilizzerai... Ma tu non hai mai utilizzato un computer con due schermi? No Sono tra le cose che fai per la prima volta il tuo esatto. I primi programmi Usare Linux e utilizzare un computer con due schermi in cui la freccetta passa nel vuoto cosmico Devi sperare che per la prima volta non dia fuoco a un computer che questo non sia il tuo. No, lui fa da solo. Ah, sì. <ride> allora, prima che iniziamo, mm -hmm. io ti introdurrò a Python man mano che andiamo avanti. Okay. Cioè non okay. ti trovo nulla di. cioè. io non ti... ti trovo nulla. Cioè okay. non ci sarà nessun briefing. Ora noi iniziamo. Ok. Quindi. Mettiamo la schermina in alto. Mm -hmm. Bambino e... nota. Sì. L'unica cosa che mi devi dire hai. Non so, dei dubbi prima che iniziamo? No, quello sì. Allora, Guarda, ma... la domanda quella donna è hai delle certezze. Hai no, delle certezze? No, non ci sono. Hai delle aspettative? Io mi aspetto che tu inizi ad urlare, anche appena avvicino il dito a un tasto, cioè proprio. Guarda allora, secondo me in altre circostanze l'avrei fatto, ma oggi sto oggi troppo. Oggi sto troppo male. Cioè, non mi sono manco cambiato. Cioè, sono proprio nel disagio. Ma che dai, andiamo? Andiamo, dai! Dai, ci vediamo dopo! Benvenuta. Allora, il fatto è il seguente. Tu devi fare il tuo primo programma. Eh... eh, tu, eh. eh io sì. ho dato a te due scelte di un linguaggio di programmazione difficile, uno facile, tu hai scelto quello semplice. <ride> ma bene. caso, eh? Va bene, abbiamo fatto. Meno male che io, io sto qua a guidarti, ma tu sarai la strada del video, anche perché io sto una merda oggi. Allora, tu devi fare due programmi perché due programmi perché qualunque buon programmatore che si rispetti il primo programma che deve fare è il programma Hello World okay. iniziamo con il programma Hello World quello che tu vedi okay. è l'interprete di Python che è il linguaggio che tu hai voluto scegliere perché tu l'hai sentito a dire in alto a destra tu vedrai anche il logo di Python perché poco fa mi hai detto che non sono anche un po' di Python vedi c'è un Python alto a destra a dove cazzo guardi alto a destra <ride> hai, qua. Dove cazzo guardai? No, stavo guardando qua, ma questo è un pitone sì, sono... Non è un pitone! Ah, è stilizzato! Ma sembra un quadrifoglio Un quadrifoglio Ovviamente tu hai visto che è andato... Sì, un video di venerdì. immagini di Esatto, certo. quindi... Co come non potevo farti coinvolgere in questa ah, ovvio. cosa? ovvio Allora, intanto ti dico cosa tu stai vedendo Tu stai mm -hmm. vedendo lì Diciamo dove tu venga a scrivere il tuo codice mm -hmm. Io ho scritto là delle parole Mm -hmm. Quelle parole sono, come vedi, il primo carattere è un, un cancelletto. Mm -hmm. Il primo carattere è un carattere speciale. Il cancelletto che significa tutto quello che vedi è un commento: cioè l'interprete ignora i, i commenti. Mm -hmm. Quindi, okay. per lui è come se non esistessero. Okay. Di solito i commenti si scrivono per commentare il codice, questo fa quello, quello fa quello. Ma mm -hmm. siccome tu fai beni culturali, ho pensato bene di farti leggere le righe di un noto canto del libro. Che poi non faccio beni culturali. Che cazzo fa? Alterni l'assi. Vabbè, la stessa cosa. Smarmelliamo. Smarmelliamo. No, Vabbè, parla. tu parli con il computer, ma faccio ho banito. Io chatto e con il computer. Tu chatti con il computer. E quindi dopo... E avuto. lì c'è pure l'interprete. E quindi... E tu devi chattare col computer. Allora, il primo programma che dovevi fare? Intanto, mettimi nell'interprete. Da questa parte... No, Dio. Crea una, li... una linea vuota. Crea un altro così facciamo anche spazio. Il primo programma che dovresti fare è. Hello world. Mm -hmm. I programmi Word tipo mondo o Word tipo parola? Word. Ciao, Ciao parola non ha senso. No, mettiamo word. No. Il programma. No. Hello world. <ride> Così salutano esatto. alcuni disputi. <ride> allora, eh. lasciamo perdere. Allora i linguaggi di programmazione, per, per quanto possono essere differenti, l'abbiamo persa. Per, per, per quanto diversi possono essere, hanno tutti la stessa filosofia di base. Mm -hmm. Cioè, tu praticamente hai delle funzioni alla quale tu passi dei dati mm -hmm. e, e quella funzione, in base al tipo di funzione, fa delle cose. Ok. Qual è la funzione per stampare allo schermo? La risposta è domanda. Qual è la funzione per stampare allo schermo? Stampa. Che okay, in inglese? Print. Bravo. Quindi lo scrive print. No, scrivi sto cazzo. No, No, il scritto con la maiuscola è uguale. Tutto piccolo. Ah, è diventata verde. Tutte le, le funzioni accettano parametri, cioè i dati di in ingresso, in delle parentesi. Uh -huh. Tonde. Ok. Quindi devo mettere spazio. Lo metto, ma non è necessario. Alcune cose sono necessarie, ecco, lui ti ha creato già parante, sì. anche quella chiusa. Mm -hmm. Ora tu devi scrivere quello che si chiama una stringa, che mm -hmm. la stringa Hello World, una stringa è una sequenza di caratteri. Mm -hmm. Tutte le stringhe in Python sono delimitate da dei apici o doppi apici, scegli quello che vuoi. sono gli apici? Come che sull'apici? Non facevi lettere classiche? Che ci sono mai lettere apici, lettere classiche? Sì. Bravo, scrivi un cazzo di apici. Non so come scrivere. Non so come scrivo un'apice, cioè la tastiera. c'è cioè... Ah, scrivo una lettera qualsiasi? No, devi mettere un primo un apice. o i doppi apici, o le virgolette, come chiami? Ah, tu? le virgolette! Ah, l'apice! No, io l'apice intendo tipo una un, la un numero, tipo, tipo quando fai la potenza, quello all'apice. Niente, eh, niente. Dove sono le virgolette in questo? Ok, ah, come no. dico in inglese, single quote o double quote? Ecco, tu hai scelto il double quote. Ah, e eh, in... diventato rosso. Non solo il tenere rosso, ma è accaduta anche quella di chiusura. Mm. Ora, la stringa tu lo scrivere, come cazzo di pare? Mm. Di solito, hello world, io la scrivo con, lettera, con la lettera H maiuscola e la lettera W maiuscola. Esegui. Cioè... Esegui il programma. No. Quello <ride> crea una, una riga vuota. Ma come si fa? Guarda l'interfaccia, c'è un tasto che te lo dice. <ride> So. No, quello è il... <ride> Run! Bravo! Ho wow. creato Hello World! Questo è un programma? Sì, che funziona! Ah. Beh, non è una sega, St ah, stampa no, no, no. a schermo! no, Stampa schermo No, scrive Hello niente. World! Scri no, ah, scrive non Tutti i programmatori devono iniziare con un... Inizio anche a programmare anche quello con esperienza con nuovi linguaggi di programmazione in ogni caso saranno a fare hello world se no c'è una maledizione che si abbatte su di noi okay. e non, e siccome tu già maledizioni Quindi tu non l'hai fatto? Visto non l'ho fatto oggi. per alcuni linguaggi <ride> ah, quindi eh sì. evidentemente sono stato punito Io già avevo altre maledizioni quindi è okay. meglio non andare a infilare il dito. dietro di quindi, tu hai dato la scelta del secondo programma che dovevi fare e tu hai detto una cosa semplice Una somma appunto, La somma dei due numeri uh -huh. La facciamo prima nel modo più semplice possibile. e mm -hmm. Poi, man mano, facciamo dell'iterazione e la miglioriamo okay. sempre. Ok. Mm -hmm. Somma i due numeri. Che numero vuoi sommare? Qualsiasi numero può essere, tipo 2 più 3. 2 più 3? Vai, okay. scrivi 2 più 3. Si va. Questo. No. Mm -hmm. Lei sa usare il computer. Il problema è che io ho la stiera americana e sicuramente lei non sarà abituata alla stiera americana. Mm -hmm. Quindi, voglio spezzare l'angelo in suo favore. Grazie. E eh, segui wow ora lui ha cercato un'altra cella però noi lavoriamo sempre sulla stessa cella eh? quindi vado qua di nuovo sì. mm -hmm. ok ora, ora 2 più 3 è un'operazione che ti dà un risultato mm -hmm. e noi in questo momento il risultato lo stiamo perdendo mm -hmm. L'interprete lo stampa a schermo perché è gentile ma insomma se questo fosse il di un programma 2 più 3 andrebbe perduto perché? perché non lo stiamo conservando lo dobbiamo conservare i dati vanno conservati. ok dove si conservano i dati? In delle variabili. Ok. Le variabili sono dei contenitori di dati. Mm -hmm. Tu praticamente scrivi il nome della variabile, uguale l'operazione o funzione che segue dopo. Ok. Bene. Sempre, no, apro un'altra. Non. pare di ma li apri. No, scendo giù? No. Lo, Lo faccio, faccio qua. Deve essere tutto sulla stessa okay. riga Ok, quindi cosa devo scrivere? Vai all'inizio della riga. Metti il nome di una variabile, il nome della variabile lo possono avere quasi, la mantengo sempre, cioè qualunque nome avere, basta che ci sia uno spazio nel mezzo. Ok, quindi io posso chiamare anche Peppino? Anche sto cazzo lo puoi chiamare. Allora, chiamiamo sto cazzo. Uguale. Quindi questo significa che la variabile di sto cazzo il sotto di una operazione 2 più 3. Ok. Fai print. Fai run, scusami. Ora tu dici non è successo niente. No. Tu puoi verificare il risultato dell'operazione stampando a schermo, mm -hmm. il mm -hmm. okay. schermo il contenuto di Sto cazzo. Stampa a schermo il contenuto di Sto cazzo. Ecco, come si fa? L'hai fatto poco fa e sembra che sta funzionando ah, ok, print. Quindi vado sotto. Sì. Quindi scrivo print Sto cazzo. qui okay. c'è un problema mm -hmm. tu, padre, tu stai stampando la scritta sto cazzo mm -hmm. non il contenuto della variabile sto okay. cazzo questo perché tu hai messo gli apici mm -hmm. gli apici è per le stringhe se tu vuoi stampare il contenuto della variabile mm -hmm. devi togliere gli apici ma mantenere sto cazzo posso fare da qua? sì, certo sì, sì Ora, 2 più 3 è brutto scrivere così, no? Mm -hmm. Perché sono codificate, cioè sono fissi, no? Mm. Ora, tu prima della riga numero 1 mm -hmm. crei due linee vuote Esatto Vai alla nuova riga numero 1 e creiamo due variabili mm -hmm. A e B in cui A contiene per esempio 2 e B contiene E Faccio esattamente come sto cazzo quindi faccio A uguale 2 Sì e sotto faccio B uguale 3 e li cambia anziché scrive 2 più 3 a ah, più B. Esatto. Allora, prima che tu esegui, pre prendo sotto il canto del mouse io per la prima volta da quando si è messa con il mio computer. cioè, questa operazione: conserva 2, cioè il risultato di questa operazione che è semplicemente il numero 2 dentro A, che è una variabile, che quindi A contiene il valore 2. Questa fa la stessa cosa con la variabile B, mm -hmm. e, e questa operazione significa prendi il valore di A e il valore di B mm -hmm. e me li sono insieme mm -hmm. e li metti dentro sto cazzo. Mm -hmm. Quindi, se tutto abbiamo fatto bene, quando tu farai la rana di questo codice, otterrai sempre il 5. Mm -hmm. Vabbè, tipo come se fosse un'equazione Y uguale a più B. Sì, ma con una differenza in matematica, che è a destra è uguale a quello che è a sinistra, e viceversa, mm -hmm. qui invece, il flusso di esecuzioni è prendi quello che c'è nel a destra, mm -hmm. e lo metti nella variabile a sinistra, okay. mm -hmm. ho capito. Perché poi ti spiego una cosa, tu vai avanti, cioè, non si vuole potenzialmente la variabile a vuota, in, in, in realtà, di solito la variabile manco esiste, se tu proprio okay. non la dichiari, ho capito. Ora, in alcuni linguaggi di programmazione, il processo di dichiarazione e di inizializzazione sono separati mm -hmm. perché tu scegli la, la fase, il, la cosa semplice in Python. Non c'è una, una bella fase di iniziazione, tu le crei a un momento quando ti, ti serviranno? Uh -huh. come sto cazzo, come B e come A. Uh -huh. Quindi, se tutto va bene, se esegui, per esempio, ottenere 5. Vai. Benissimo, ora il fatto che tu prema run col mouse mi disturba. C'è una shortcut alla tastiera per eseguire il codice che è CTRL invio. C'è un domani. Ah, no, no, Se tu fai questo, eseguire quella cella, ma è la tua cella preferita. Ah. Perché te ah. Esatto, contro l'invio. Questo è molto più semplice? Ma certo, tu devi dire prima. Ora facciamo un altro esempio: cioè modifica i valori di, di, di A e B alla cazzo legale svarnella! Contro l'invio, Beh, Ci vediamo che risulta sì, giusto. Sì, ci vediamo ovviamente, perché carità io. Però no, tu stai utilizzando numeri interi, eh confusaglio con un numero con la virgola perché limitarsi solamente i numeri interi ecco è sbagliato la virgola è un, Devo mettere il punto. un simbolo di, del linguaggio che mette il punto ecco ho visto che è tutto lo stesso colore ah quindi dice verde nel senso ok no lui dice che i eh, verdi sono tutti i numeri lui ha creato due numeri poco perché ti messo la virgola. E in Python ha un significato particolare che non posso spiegarti adesso. Perché lo zero è il puntino dentro? Perché è così il fondo? Io cazzo, ne mm. so io. Contro l'invio. Yay! Yeah! Benissimo. Ci siamo. Mm -hmm. Ma perché ci dobbiamo rivedere la solamente? Eh, certo, ma io lo sapevo quando mi hai detto, Python è quello più semplice, perché hai scelto Python? Eh, devo. Eh, vabbè, devo riempire il video, no? Vabbè, se vuoi provare il mio in C no, no. No, no, poi in C lo facciamo un'altra volta. Intanto prendiamoci dimestichezza con Python. Mm -hmm. Dunque, anziché di fare la somma, proviamo gli altri operatori: sottrazione, ah, sì. moltiplicazione e divisione. Ok, anziché di A più B, per la sottrazione cosa dovrei fare? Meno, Ma, bravo, ragazzi, oggi siamo un fa Io ti ho detto di stare sul pezzo e oggi si stanno sul pezzo. Cavoli. E quindi... Esegui. E ci chiediamo che risultato è corretto. Assolutamente. La moltiplicazione, come, secondo te come si fa la moltiplicazione? Non lo so. Con quale simboletto? Secondo te quale simboletto hanno scritto, hanno scelto i, i programmatori per... No. Che cos'è? Non lo so, vedete so, questo qua. È? Cioè, tipo questo, ma in verticale. No, quello è per l'elemento a potenza. Ci arriviamo dopo. La per? Cioè sì. la x? No. Guarda, perché questi caratteri qua sono sempre stati qua? Ah, l'asterisco! Bravo! Mark, guarda, mi hai spiegato una cosa che non capivo da anni! Perché l'asterisco sta là, secondo <ride> eh, me? Eh, infatti. Vabbè, però voglio cambiare i numeri, scusa. Mi sono rotto il cazzo. Ah, sì, ormai sei indipendente. Quindi devo fare... Cioè, ti messo i numeri astronomici da moltiplicare. Giustamente, è giusto che sia così. No. no, giusto, giusto, alla fine non vai in overflow, tranquillo. Che vuol dire vai in overflow? <ride> lo specco. Ok. La, e qui. il diviso cos'è? Lo slash? Sì, questo qua. Quello ci poteva arrivare. Vai. Adesso ne facciamo una per vedere se qua risponde bene. Quindi facciamo. Ci fidiamo del risultati. Ma sì, guarda che bel numerone qua. Ok. Ora ti voglio introdurre a un costrutto del linguaggio. Ci sono diversi costrutti di linguaggio. Ci sono le iterazioni, che non vedremo in questa sede. Mm -hmm. Ci sono i flussi condizionali. Mm -hmm. I flussi condizionali significa se succede qualcosa mm -hmm. fai questo, mm -hmm. altrimenti fai quell'altro. ok? Ora, perché ti sto introducendo a questa cosa? Perché tutte, tutte le operazioni che non abbiamo visto finora, eccezione della divisione, si possono fare con qualunque numero. Mm -hmm. La divisione non, non si possono fare con tutti i numeri. La mm. fase specie non si può dividere per 0. Quindi, so che noi a e b lo stiamo mettendo tipo eh, fisso nel codice, però tu puoi creare un flusso condizionato in cui dopo la linea 2 controlli che... B sia sì diverso da 0. Ok, beh, è molto simile alla, alla matematica. Sì, è ispirato, poi ci sono. ispirato quindi, eh, crea tante linee vuote, a meno 3, ok. Vai alla 4. Così tu spezzi il codice, mi piace spezzare il codice, sono un po' di tutto. Va però. bene, ok, tutto più chiaro, ok, allora devo scrivere se B è diverso da 0. Come si dice 6 in inglese? If Però Sospetto Quindi si dice if Bene Come tu vedi la parola è diventato verde Perché diciamo Le parole diciamo quelli in verde sono parole chiave O sono numeri mm -hmm. Sono cose che significa dal tuo punto di vista Sto dando del direzione Sì per me è, mi sta dicendo Ok Capisco Perfetto If mm -hmm. è un costrutto di linguaggio mm -hmm. però la possiamo trattare come una funzione, mm -hmm. anche se non lo è. Mm -hmm. Quindi se la trattiamo come una funzione, come gli passiamo i parametri, con quale Con Uguale. Passi... No, non passi... Ah, con una, scusa, con una parentesi. E come abbiamo fatto a mandarlo web? Oh, so. Quindi devo fare così, eh? Esatto. Eh, no, no. e... B diverso da zero. Ok, quindi... Non lo devo mettere tra apici? No. E come si mette diverso? Ci arriviamo dopo. La, lascio un, un paio di spazi vuoti. Diverso da. Facciamo c'è diverso da zero. Perfetto. Ora, in programmazione esistono degli operatori. Tu finora hai visto l'operatore di assegnazione che è uguale. Uh -huh. Io ho quattro operatori matematici. Uh -huh. E un operatore particolare che è cioè quello delle totte. Ci uh -huh. sono anche degli operatori logici. Uh -huh. Il primo è l'operatore di uguaglianza uh -huh. che è doppio uguale, quindi uguale uguale. Uh -huh. L'operazione di dire non uguale, cioè l'operatore logico di non uguale, è l'esclamativo uguale. Lo sappi il tuo finire. Punto esclamativo uguale. Devo riavvicinare questo. Non c'è bisogno, no, no. No, lo puoi lasciare a tu un buon cuore. Ah, va bene, allora lasciamolo. Ok. Cioè, gli spazi non valgono quasi niente qua dentro, a parte tipo per... La... Se tu spezzo una variabile, se variabile crea... okay. stai smarmellando. Però... Ma se sì. io spezzo una variabile, creo due variabili che sono uguali a una cosa, oppure faccio solo casino? Ma no, che succede? Quindi se io tipo... Vabbè, lo faccio sotto. Scrivo... Baffa. E poi scrivo... E poi scrivo uguale... questa riga 4 perché qua ti dà un errore allora già a mm -hmm. devi mettere un cancelletto vedi che, che errore ti dà perché ti darà no. un, un errore adesso sin invali. in syntax questa, allora no una cosa che puoi fare qua per assegnare il valore di a più b alla variabile waffle, la variabile in culo e mettere un uguale e poi ti spiego come viene cioè faccio waffle uguale in culo uguale Se. Praticamente lui dice il risultato di A più B lo segna prima in culo ah, uguale, okay. e poi il valore di culo lo segna a baffa. Ma siccome il valore di un culo di a, è quello di A più B, quindi avrà lo stesso risultato. Cioè, quindi è essenzialmente a ritornare all'indietro che si segnano le cose. Yeah! Prende vaffa non ha nessun effetto su sto cazzo perché è indipendente, mm -hmm. giusto? Ok. Se poi possiamo pulire linea 6 o la, la cancello, gli metto un commento, a tuo buon cuore. Ma lasciamola qua. Sì, tanto. Magnifico. Adesso ritorniamo alla linea 4. Quindi la, la, la scommento, esatto. Ora, gli if, praticamente tu gli devi dire che il codice che segue deve essere eseguito solo se la condizione è vera. Mm -hmm. la, questa condizione è vera, solamente se B bit è da zero. Mm -hmm. Come lo si fa? Prima di tutto, vai alla fine di questa riga. Troppo avanti oh, si è oh, andato. È oh. andato in overflow. Questo è l'overflow, ah. E tu vai oltre... Okay. Scrivi due punti. Invio. Sono invio? Sì, sì. Vedi che la stringa mm, è sì, rientrata? È mm. Tutto quello che venne rientrato è dentro if. Ok. Quindi se b deve essere da 0, tu devi eseguire sto cazzo, uguale a più b. Mm -hmm. Quindi fai salire sto cazzo. Perché se ti è solo da zero, tu puoi fare la divisione. Come faccio a farla salire? Con Della Ah, ok, intendi proprio. Sì. Così? eh? Senza, Della. Sì, sì, vai, dai, non ti Ok. Però sto cazzo è fuori dal lo dobbiamo. Ah! No, ah, ah. Oh, stai smarmellando. Sto cazzo lo devi fare rientrare come vaffa. Quindi vai alla 6 e lo fa rientrare come vaffa. Lo puoi fare o scrivendo tanti quazzi, wow. o, o premi semplicemente tab. Ma sei on fire oggi? Per la mia sede a mentale metti uno spazio tra la linea 6 e la linea 7, proprio fallo per me. E segui, ovviamente, non ci tene nulla. Ora vai su B e metti a 0. Ah, questo perché sta prendendo il risultato dell'esecuzione precedente, dobbiamo ripulire il, le, il runtime, questo non ti preoccupare. Perché lo esegui di nuovo. Mi devo vedere un, un errore. Ecco. Perché lui sta dicendo che la, il nome, cioè la variabile di questo cazzo, non è definito. Mi mm -hmm. dice perché non è definito se c'è nel codice? Mm -hmm. Sto cazzo viene eh, creata nel momento in cui la condizione è vera, ma in questo caso la condizione è falsa, quindi lui arriva alla linea 4 e poi salta direttamente alla linea 8, non passa per la linea 6. Quindi mm -hmm. sto cazzo non viene eh, trovata, poco fa c'era perché già l'avevamo creata di prima, perché ogni esecuzione in cui è indipendente, ce cioè lui si conserva sempre la variabile, si conserva. Mm -hmm. Siccome io l'ho riempito tutto, ora lui si trova in difficoltà perché non trova sto cazzo. Quindi dobbiamo fare rientrare anche il print sotto rif. L'hai okay. fatto poco fa. Cosa è successo? Hai avuto un attimo di spaizando. Sempre. Perfetto. E, e sei qua. Ovviamente non fa nulla perché non abbiamo messo una altrimenti fai quest'altra tipo altrimenti scrivi sei deficiente. Mm -hmm. Come si dice altrimenti in inglese? Non lo so. Ci sono due, tanti modi di dire. Cosa oh. ne uno? Non lo so. Vai alla, vai alla fine della riga 8 Non lo so, hai conto in Tra più numeri. If not No, no, no. Quello, Quella esiste, non è un'altra cosa Se non Crea una riga vuota Altrimenti, uno dei sì. modi per dire altrimenti in inglese è else Ah, ok Non lo sapevo Ah no? No, così detto così, no. Otherwise? Sì. No, in programmazione è ELSE, perché otherwise sono troppi caratteri. Hai capito che devi mettere i tuoi punti, no? Certo, perché devo... Esatto. Ora, il problema di quello che, di quello che sta succedendo è il seguente. ELSE si riferisce all'IF mm -hmm. e non a quello che sta dentro l'IF. Okay. Quindi lo devo... Non saprei cosa è ELSE, ma hai capito che lo devi far uscire. Quindi poi... Perfetto. Ora vai a fine di ELSE, crea una nuova riga e scrivo un messaggio d'errore. Stampa schema un messaggio d'errore. Cioè, scrivo cosa? Print, sei deficiente. Ah, qualsiasi? Sì. È il tuo programma, lo puoi scrivere tutti i messaggi d'errore che vuoi. sono eseguo Bravissimo. Perché guardi me? Io non ho fatto Sono niente. Metti, metti di diverso da 0. Mettici, cioè, mettiamoci un numero che sia diverso da zero. Anche 0. Anche 0.1 gli può dare, guarda. Esegui. Visto le condizioni come funzionano. Wow. Tutta sta roba per ottenere questo. Sì. Più vuoi vincere, la puoi scrivere a meno... Due terzi in più del codice in più. Oddio, no. Allora, questa è stata la tua prima esperienza di programmazione. Non lo so, guarda. Intanto non sapevo neanche come si dice altrimenti in inglese, il <ride> problema era un mondo <ride> però no, qualcosa ho capito, diciamo, tipo. No, e cioè, cos'è che non hai capito? No, qualche somiglianza rispetto alla matematica, diciamo. Cioè, ah, l'unica cosa che molte persone che assimilano alla matematica confonde è che. Se io scrivessi tipo qualcosa tipo B più 4, le persone si confondono e dicono: Ma allora B è 0.1 o 4. Mm -hmm. Ma siccome c'è un. perché c'è un'uguaglianza, no? Mm -hmm. Ma quell'uguaglianza non va vista come un'uguaglianza matematica, mm -hmm. ma come un'assegnazione. Mm -hmm. Quindi se tu fai, esegui il programma A a 76, B mm -hmm. 0.1, ma a questo punto il valore di B venne... Scritto in 4. Okay. Quindi alla fine qua va fatto l'operazione 76 diviso 4, Le possiamo vedere e viene, e viene sovrascritto perché l'hai messo dopo, certo. Cioè, quindi questa è una cosa tipo di tipo layering delle cose non è layering, semplicemente ogni istruzione viene seguito una dopo l'altra. Vabbè Lucita, dai, poi chiuderete il video che mi sento bene e di, di guardare i video, tutto quello che piacciono. Allora, dovete fare come ho fatto io oggi, che sono andata sul canale di Valerio e non mi sono guardata i suoi video, però ho messo like. Voi non fate i mezzi stronzi come me, guardate i video e poi mettete like <ride> e poi attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche, perché a me arrivano tutte e io le ignoro, ma voi ignoratele. <ride> e quindi non dimenticate di guardare gli altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Kino